Buongiorno a tutti, oggi abbiamo ospite Devora De Angelis, una collega avvocato che si occupa da un sacco di tempo di diritto d'autore, diritto alle nuove tecnologie, molte delle sue competenze si incrociano con le mie, infatti ci siamo negli anni eh, trovati attorno a vari tavoli virtuali perché alla fine siamo geograficamente lontani, lei è romana eh, di origine, io sono lombardo, lodigiano, milanese, eh, però... L'ultima occasione di incrocio è stato che da qualche anno a questa parte Deborah ha preso in mano il chapter italiano di Creative Commons, giusto per fare un cappello, Creative Commons ehm, non è un'associazione, nel senso che non, non esiste un ente italiano a cui ci si iscrive, ma è un ente che, che ha base in, in California, io ho avuto il piacere di, di stare da loro per qualche mese durante il dottorato, All'epoca era San Francisco, poi si sono spostati un po' più a sud, qualche chilometro più a sud in Silicon Valley, eh, e poi ci sono dei chapter, cioè ci sono dei gruppi di lavoro eh, che nei vari paesi si occupano della, diciamo, divulgazione, anche all'epoca c'era il lavoro delle, della localizzazione delle cosiddette licenze, no? il porting delle licenze. E adesso questo lavoro è passato un po' al secondo piano, invece diventa più centrale il lavoro sulla divulgazione dell'informazione, ma anche... Quello su eh, la sensibilizzazione, la campagna, le campagne di sensibilizzazione di informazione e anche un po' di, di, di pressione, diciamo, su, su chi deve fare poi le leggi, su chi deve, su chi deve modificare le regole del diritto d'autore. No? E Creative Commons. Eh, di recente in questi, queste settimane ha proprio lanciato insieme ad altre eh, istituzioni eh, associazioni no profit eh, impegnate nella, di, nel, nel campo del diritto d'autore del, della libera condivisione della conoscenza in senso più ampio un, un appello di cui eh, adesso ci parlerà proprio Debra intanto grazie per essere qui con me su, sui miei canali Grazie, eh... grazie a te Simone dell'invito è sempre un piacere poter <ride> condividere le nostre esperienze, ormai lo facciamo da talmente tanti anni, e, e con piacere ho ovviamente ricevuto il tuo ingresso come, come componente del, del nuovo capitolo italiano. Sì, è pezzo di storia nel senso che prima, eh, per alcuni magari si no. ricordano, Prima si ricordano Creative Commons come qualcosa che ruotava attorno al Politecnico di Torino, no? perché in effetti aveva, ah. il chapter era basato su, al centro NEXA, che era un centro eh, diciamo, a cui collaboravano Politecnico di Torino eh, e eh, Università di Torino. Eh, poi da qualche anno, adesso ce lo racconti tu, si è spostato invece a Firenze come, come riferimento, a, diciamo, accademico, se, se, se vogliamo dire. E, e, se vuoi raccontarci brevemente appunto questo Beh, passaggio diciamo da quando. Il nostro, il nostro incontro con Creative Commons è abbastanza risalente. Io ricordo di aver preso contatti con allora un gruppo di studio giuridico delle licenze Creative Commons, era il 2004, che aveva già iniziato a lavorare da qualche anno appunto sul processo di localizzazione delle sei licenze di diritto d'autore condivise da Creative Commons e il gruppo di lavoro giuridico faceva capo al Politecnico di Torino con il professor Juan Carlos De Martin e il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino con il professor Marco Ricolfi. All'epoca non esisteva neanche ancora Nexa che è stata poi costituita qualche anno e dopo, eh, dove appunto sono attualmente co-direttori entrambi, il professor De Marti e il professor Ricolfi, i quali hanno continuato a gestire il progetto di Creative Commons sino ad eh, aprile del 2018 quando appunto, uh, Creative Commons International ha deciso di ricostituire un nuovo cosiddetto global network e stabilire delle nuove regole anche per le affiliazioni locali dei vari stati del mondo che avevano comunque aderito e supportato negli anni il progetto, questa diciamo, riformulazione ha consentito a NEXA di decidere di non, di non continuare dopo 15 anni, comunque, di, di grande supporto alle, alle licenze e, e di questo gruppo di studio facevamo parte entrambi all'epoca e credo proprio che ci siamo conosciuti noi a Torino in occasione di uno di sì, questi ogni, ci ogni ci anno provvede. mi ricordo a dicembre c'era diciamo, l'evento di, di, in cui si, mm. come dire, si incontrava un po' la community si, dava, si rendeva conto di quello che si era fatto durante l'anno e poi c'era mi ricordo dell'epoca pre-social una, una mailing list molto molto fitta di, di, di contributi mm. da cui io penso di aver imparato buona parte delle cose no? cioè, era una, un luogo di apprendimento perché c'erano grandi esperti che si passavano informazioni, commentavano testi di legge, licenze io davvero all'epoca avevo 24, 25 26 anni, ho imparato tantissimo da quella mailing list adesso poi ci è spostato tutto un po' sui social, no? il dibattito un, la mailing list esistono ancora tecnicamente anche quella di Nexa vedo che è abbastanza eh, anche, ancora attiva però insomma eh, e quindi da un po' di anni, dal 2018 ormai da sono dal 2018. Poi eh, a dicembre eh, del 2018 è stato costituito formalmente eh, il, il nuovo chapter italiano perché prima non, non venivano definiti chapter, erano eh, dei gruppi di studio, quelli di localizzazione e abbiamo costituito il chapter italiano e eh, il membro istituzionale eh, è appunto l'istituto IGSG del CNR, eh, del Centro Nazionale di Ricerca che ha sede eh, a, a Firenze il gruppo operativo è un po' sparso in tutta Italia ci siamo io e Laura Senigaglia a Roma tu sei a Lodi c'è eh, Claudio Artusio, che anche lui è parte appunto del gruppo Nexa e, e del, del diciamo eh, vecchia compagine anche no? del, del gruppo giuridico di lavoro di Creative Commons che è ancora diciamo con noi e, e poi altri eh, diciamo componenti che, che, che hanno pian piano arricchito il, il lavoro del gruppo. E, ultimamente è stato anche costituito al, all'interno diciamo, in seno del, del capitolo un, un sottogruppo di lavoro eh, dedicato al GLAM, all'open GLAM e quindi appunto all'applicazione dei principi eh, dell'open access alla cultura e quindi eh, al patrimonio culturale e, e con il gruppo Open Glam, di cui appunto faccio parte io Laura Serigaglia e eh, Mirko Modulo e Andrea Bognoli, eh, abbiamo pensato di eh, proporre un'attività una, un che avesse il duplice scopo quello innanzitutto di creare una rete tra i vari capitoli europei che si erano ricostituiti nel, nel frattempo di Creative Commons ma anche eh, tendendo comunque un, un collegamento con tutte quelle associazioni che si muovono all'interno degli istituti eh, di tutela dei beni culturali ed altre associazioni come per esempio Wikimedia eh, di, di, di, di appunto, promozione culturale, eh, le quali hanno aderito all'iniziativa di Creative Commons come appunto sottoscrittori di questo appello comune che abbiamo voluto indirizzare ai governi degli stati membri, ehm, nonché anche a... Eh, gli istituti di eh, tutela dei beni culturali europei affinché eh, si potesse in qualche modo offrire una sensibilizzazione al ricepimento di questo articolo specifico della nuova direttiva 790-2019 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale che è di eh, diciamo prossima imminente ricezione da parte degli Stati membri anche perché sappiamo che il termine scade all'inizio di giugno prossimo. Per il mio pubblico che magari non è strettamente giuridico di, di, di formamenti e, e di preparazione faccio giusto un, una, un tutorial no, per, per capire qual è il problema. No? Eh, cosa c'entra il diritto d'autore con beni culturali che risalgono magari al nostro glorioso rinascimento o addirittura all'epoca romana? Nulla, perché in realtà, eh, che ne so, il buon Michelangelo, lui stesso, il diritto d'autore sulle sue opere non l'ha mai avuto, perché all'epoca non c'era una forma di tutela simile al nostro diritto d'autore moderno, però, paradossalmente, eh, se vogliamo utilizzare alcune opere di, di, di, del nostro patrimonio artistico-culturale classificate come beni culturali, scatta comunque una sorta di diritto di riproduzione che va versato, questo detto molto molto semplificato e molto volgarmente, però fa capire qual è il problema, cioè siamo riusciti attraverso una norma che sta nel codice, di, di, del codice dei beni culturali, gli articoli 107 e 108, che in realtà erano nati per fare altro, per tutelare le opere dal, dagli utilizzi che comportavano il contatto con le opere, quindi la loro, eh, il loro effettivo eh, rischio di essere degradate, rovinate, è stato portato anche alle riproduzioni digitali, per cui una foto del classico, classicone, l'esempio del Davide Michelangelo, oppure del eh, Teatro Massimo, eh, oppure del Colosseo, no? le eh, i classici esempi che si fanno, Ehm, ricade sotto questa sorta di diritto di riproduzione per cui l'ente che ha in custodia il bene quindi non è tanto il proprietario, non è tanto un discorso di proprietà intellettuale perché non siamo nel campo del diritto d'autore, siamo più nel campo del diritto amministrativo l'ente che ha l'incarico da parte dello Stato di custodire questo bene può anche, può anche decidere di applicare dei diritti di riproduzione, per cui chi vuole utilizzare l'immagine del Colosseo per fare la copertina di un libro per, o per fare una pubblicità di un profumo o di, di, un, di una nuova scarpa eh, Deve chiedere il permesso e avere un, versare un canone all'ente, che ne so, ministero, sovrintendenza, comune, eh, bene ecclesiastico a seconda dei casi: e eh, eh, eh, eh pagare, quindi di fatto, anche se non è un diritto d'autore, si comporta quasi come un diritto d'autore. E quindi succede che, appunto, Creative Commons il 17 di marzo gli articoli sono usciti, il primo è stato quello della stampa. Leggono, dice l'appello di Creative Commons: liberiamo dal copyright le opere dei beni pubblici. L'appello si pone all'obiettivo di favorire la libera circolazione delle immagini di opere e monumenti non più protetti dal diritto d'autore per favorire lo sviluppo della cultura ehm, e anche, anche dell'economia, perché ovviamente si genera ovviamente un, un, un, tutto un lavoro, un indotto su questo, sulla riproduzione delle opere. Ehm, e, e scusa, Volevo ovviamente l'appello sottolinea, sottolinea le opere che sono cadute in pubblico dominio, cioè ci sono beni culturali che sono ancora tutelati dal diritto d'autore perché può succedere questo incrocio, cioè l'autore non è morto da più di 70 anni quindi c'è ancora un diritto d'autore, no, non so, gli autori del Novecento, De Chirico, eh, Guttuso, Ligabue... Eh, Picasso, Dalí, cioè sono tutte opere che sono ancora tutelate dal diritto d'autore e quindi c'è la doppia tutela: sono beni culturali e sono tutelate dal diritto d'autore, quindi dobbiamo versare diciamo, sostanzialmente due, due diritti, due eh, canoni di riproduzione, uno al titolare dei diritti e l'altro all'ente che, che, che lo custodisce, però appunto rimane questo problema. E perché se ne parla adesso? Effettivamente adesso c'è, in, in, in questi giorni in realtà avrebbe dovuto essere già passata la cosa, però avremmo dovuto avere il testo della legge di delegazione che recepisce eh, la direttiva europea, Diciamo che dà dal compito al governo di fare il decreto definitivo per poi recepire la direttiva europea che hai già citato, che era un'ottima occasione per eh, eh, diciamo, sistemare questo, questo problema che, che, che sta emergendo da tempo e che molti fanno, fanno notare. Eh, tu hai seguito anche un po' il, il, il dibattito parlamentare, no? perché insomma, noi abbiamo, stiamo registrando questa, il, il, questa, questa nostra intervista il, il pomeriggio del 31 di marzo e ci aspettavamo che il 30... Ci fosse, si fosse chiuso questo sì, dibattito parlamentare. Sì. invece Vorrei prima fare soltanto una precisazione Prego. su quanto hai introdotto prima eh, della diciamo, eh, connessione eh, tra diritto d'autore e tutela dei beni culturali, perché eh, come sappiamo il diritto d'autore tutela come opere fotografiche anche le fotografie che hanno una diciamo, veste di creatività e di originalità, ma eh, alcuni ordinamenti giuridici eh, come per esempio quello italiano eh, e eh, quello eh, tedesco riconoscono un'altra eh, forma di tutela alla semplice fotografia che eh, appunto, eh, attribuisce un cosiddetto diritto connesso al diritto d'autore al fotografo che in base alla legge sul diritto d'autore, ad esempio, abbia effettuato del le fotografie, anche non creative, di opere delle arti figurative. Mm. Quello che infatti la norma, l'articolo 14, vuole escludere è che sulle riproduzioni, quindi qualsiasi atto, dice la norma, derivante da un atto di riproduzione di un'opera delle arti visive che è non più protetta e quindi caduta in pubblico dominio, la quale riproduzione non abbia un carattere creativo, dovrà essere in pubblico dominio. Questo in qualche modo implicitamente esclude la possibilità di continuare a proteggere, quindi con un secondo strato di tutela, le riproduzioni fotografiche di opere cadute in pubblico dominio che non abbiano il carattere della creatività e che appunto siano definite in base al nostro ordinamento giuridico come semplici fotografie. Entriamo, entriamo in un terreno che effettivamente per chi non è tecnico è scivoloso perché quando io faccio lezioni su questo tema c'è subito lo studente sveglio che alza la mano e dice professore ma perché come faccio a distinguere quando una fotografia è creativa o non creativa? lì Adesso abbiamo, non possiamo spiegarlo... C'è no, giurisprudenza, giurisprudenza, Esatto, c'è certo, giurisprudenza, abbiamo, insomma, abbiamo, detto molto semplice... Non, non, non è ovviamente ad un occhio non professionista semplice o comunque intuitivo riuscire a distinguere magari eh, determinate fotografie da opere fotografiche. Io ho cercato a fare questo sforzo in qualche modo, mettendo di fronte delle foto artistiche di, di beni culturali con foto invece meramente riproduttive, tant'è che si dice che nell'economia della eh, diciamo, riproduzione digitale potrebbero sicuramente essere escluse dalla creatività le riproduzioni 2D, e invece qualche sorta di creatività potrebbe in qualche modo essere rinvenuta nelle riproduzioni tridimensionali, questo che vuol dire? C'è una, una norma così mi sembra che nel, nel, nel diritto americano esiste chiaramente una sì, norma del genere sì, che dice sì, che sì. la riproduzione sì bidimensionale non crea un diritto un cioè è, un è, una, è, è, una parano, è una semplice riproduzione è una semplice riproduzione tecnica è e... un po quello che si diciamo in qualche modo evince anche da quello che è il principio di originalità e creatività stabilito dalla corte Europea di giustizia dove dice c'è creatività quando c'è spazio per una scelta libera creativa dell'autore, quindi eh, sì, in qualche beh. modo il fatto di aver eh, adibito un set fotografico, aver studiato le luci, aver capito come posizionare gli oggetti, da quale parte doverli riprendere, implica tutta una serie di decisioni autonome e discrezionali da parte dell'autore che sicuramente possono essere evocati dall'immagine risultante. Dalla, dalla fotografia stessa. Poi giustamente, come dicevi tu, in alcuni Stati europei credo che siamo pochi rispetto a tutto il comparto degli Stati membri, eh, credo che oltre all'Italia possiamo annoverare sicuramente la Grecia, la Spagna e la Francia, dove c'è quest'ulteriore eh, livello di protezione per i beni culturali. L'articolo 119, cioè, che giustamente eh, citavi tu prima sappiamo che nel tempo è stato maneggiato più volte l'ultima ricordo quella del 2014 dove eh, la possibilità di riproduzione e quindi di di libera riproduzione senza dover chiedere un'autorizzazione e pagare un relativo compenso è stato in qualche modo riconosciuto per tutte le forme di uso personale o comunque uso didattico e scientifico, ma escluso l'uso commerciale, quindi per l'uso commerciale ancora c'è necessità di fare questa richiesta. Quello che bene o male noi rispondiamo... Giusto, giusto precisarlo perché non vorrei che adesso andassero tutti in panico, ah caspita allora non posso più fare le foto all'arco, non so, alla, a, a, al Colosseo perché ci passo davanti e metterle sul mio canale Instagram. Allora l'articolo 108 andrebbe letto a tutta una serie di eh, precisazioni, e di eccezioni in cui Tendenzialmente non va a influire sull'attività del privato cittadino che fa foto per divulgazione o per suo piacere o per suo ricordo o l'attività del, dello studente che deve fare l'attesina, del ricercatore, cerca di proteggere lo sfruttamento commerciale, cioè quello che si cerca di evitare è che eh, grandi gruppi editoriali o de, de, del, del mondo della pubblicità sfruttino l'immagine dei, dei nostri ovviamente preziosissimi beni culturali per farne, per, come dire, portarli fuori dal contesto, svilirli e fare un'attività commerciale. No? Eh, eh, e il dibattito però è lì, cioè, dov'è dov il confine? Sì. Cioè... Diciamo, lo, lo capisco perché l'amministrazione che comunque in qualche modo rappresenta noi cittadini nella gestione e nella tutela del nostro patrimonio ha a cura eh, il fatto che non ci siano appunto, eh, sfruttamenti economici da parte dei grossi colossi, ma questo secondo me può essere arginato con l'utilizzo delle licenze Creative Commons nel rilascio delle eh, riproduzioni delle immagini di beni culturali. Perché eh, innanzitutto abbiamo cercato di spiegare anche nella parte finale dell'appello, eh, dando quasi una guida sull'utilizzo di questi strumenti, mm -hmm. cioè se applicare e quale licenza Creative Commons poter applicare ad una riproduzione fotografica e, eh, dobbiamo essere comunque coscienti che le eh, licenze Creative Commons hanno come oggetto le opere dell'ingegno creative quindi eh, le, le sei licenze dalla più restrittiva alla, alla più aperta possono esclusivamente avere come oggetto un'opera fotografica eh, in questo caso se si parla di pubblico dominio e quindi di riproduzioni di opere che non sono più protette perché cadute in pubblico dominio e eh, delle quali si fa una riproduzione non originale, sarà necessario utilizzare gli strumenti legali messi a disposizione sul pubblico. Eh, diciamo per la, per la condivisione, per l'etichettatura del pubblico dominio che Creative Commons esatto. identifica nel CC0. CC0, Dedication to Public Domain, e nel eh, marchio eh, Public Domain. Hai detto, hai detto molto bene etichettatura perché, etichettatura. Cioè, mh, diciamo, eh, se, se un bene è in pubblico dominio non ha senso licenziarlo, perché io non, sono, non ho il diritto di mettergli una licenza, no. quindi devo semplicemente... Utilizzare uno strumento che chiarisca a tutti che quella roba lì è in pubblico dominio e questo e lo fa il CC0. E' tutti i contenuti digitali possano navigare in rete con le proprie informazioni sul regime dei diritti o non diritti, in questo caso per quanto riguarda. Il, il pubblico dominio tant'è che la differenza tra CC0 e PDM sta proprio nel fatto che il CC0 è un po' più visto come un waiver no? una rinuncia, rinuncia da parte diritti, di titolare esatto. dei diritti a concedere nel pubblico dominio qualcosa in maniera volontaria qualcosa che invece è ancora sotto protezione esatto. il PDM invece può essere applicato da chiunque abbia la consapevolezza che quell'opera però sia in pubblico dominio in tutto il mondo e sappiamo che molte volte questo non accade sì, sì, è... perché essendo il diritto d'autore un diritto territoriale Ognuno ha il proprio computo diciamo, di, di, di termine di protezione, seppur rispetto dei principi della, della Convenzione di Berna, no? che è una convenzione internazionale che cerca di in qualche modo eh, offrire reciprocità nelle protezioni delle opere appunto nei vari stranieri nei vari paesi aderenti e, e pertanto eh, è, è importante secondo me qualificare l'oggetto della tutela, capire se si sta parlando dell'opera cioè dell'opera stessa, quindi del bene culturale, se ancora protetto, se in pubblico dominio o se si sta parlando della riproduzione digitale dello stesso che è un altro contenuto rispetto a ciò che è fotografato. Cioè chiaramente, e, se, e... allora, se trovate in rete un'immagine di un quadro di Raffaello con sotto una licenza Creative Commons, la licenza Creative Commons si applica al, ai diritti del fotografo e non a Raffaello. Bisogna vedere se il fotografo di diritti ce li ha, cioè questo, di questo stiamo discutendo, sì. cioè sì. se la riproduzione fatta dal fotografo è una, una riproduzione in cui il fotografo ha aggiunto quel minimo livello di carattere creativo che gli, che gli attribuisce appunto questo diritto oppure nemmeno quello. Se ricadiamo nel caso del nemmeno quello non ha nemmeno senso metterci una licenza creative commons, questo è un po' il, il, il per, concetto. Per esempio una... Um, una... Galleria di eh, fotografie, di beni culturali o paesaggistici che possono essere definite opere dell'ingegno sono quelle che partecipano ogni anno al concorso Wikilos Monument organizzato da Wikimedia. Esatto, esatto. E lì c'è una giuria di, di fotografi che appunto eh, sceglie le fotografie vincitrici, e le stesse sono rilasciate giustamente sul sito eh, di eh, Wiki, Wikipedia eh, come eh, licenza eh, attribuzione condivide allo stesso modo, che è la licenza utilizzata di, di da Wikimedia. Sì, Quindi qui essendoci un'opera dell'ingegno e, e, e in questo contesto, cioè di opera, tutelabile, eh, il fatto che la licenza condivida allo stesso modo, consenta la riproduzione e la modifica in un'opera derivata anche per fini commerciali, secondo me dovrebbe in qualche modo rassicurare l'amministrazione che Chiunque in qualche modo voglia realizzare un uh, contenuto a fini di uh, utilizzo commerciale avrà sempre in qualche modo il vincolo di rilasciare quel contenuto sotto la stessa, sotto la, la stessa, la stessa licenza, licenza quindi non avrà mai quell'esclusiva privativa dominicale che si può immaginare chi voglia in qualche modo investire dei Guarda, fondi in un'altra. Io però una... tutte le volte che mi sono trovato a discutere so. con titolari di, di, di, di enti, cioè, diciamo dirigenti di, di, di enti pubblici che hanno questo, questo preziosissimo e, e, e importantissimo compito di tutelare il nostro patrimonio culturale, spesso il loro dubbio è si riassume la domanda e se poi qualcuno ci guadagna. No? cioè il, il problema dalla loro ottica, secondo me questo è indicativo del che probabilmente sono un po' fuori focus, il problema non è tanto il fatto che qualcuno se ne approprie, ma proprio che qualcuno ci guadagni come se andasse in concorrenza con la loro attività. No? Cioè, il, il dirigente di un grande museo non si deve sentire eh, in qualche modo danneggiato e violato se... Un'azienda riesce a estrarre valore da un bene culturale che tra l'altro non è nemmeno suo ma è di cui lui è semplicemente custode, questo è un po' l'aspetto culturale che ci sta dietro, eppure vedo che c'è resistenza su quel piano lì, cioè la paura che qualcun altro ci guadagni e che quindi in qualche modo venga questo guadagno di, di un'azienda privata che magari è una piccola start up che riesce a, a creare valore e anche a creare lavoro in teoria su questa attività, vada a togliere qualcosa al pubblico vada a togliere qualcosa al che è un po' la stessa, guarda, è la stessa critica che sento nell'ambito degli open data no? il comune che non, ah. ti da, che non ti vuole dare gli orari degli autobus perché se poi qualcuno ci guadagna e tu dici ma, ma e se qualcuno ci guadagna che problema sarà? perché è un sì. po' questo cioè, a è voi che, che cosa c'è? Eh, è un po' un retaggio è un po' vetro sì. burocratico di chi non è riuscito ancora a eh, accettare eh, il cambio del paradigma anche economico che il digitale ha portato, ma ormai da oltre vent'anni, credo che eh, dicevamo eh, tanti anni fa che in internet ma non lo dicevo io ovviamente ma in internet quando le idee sono condivise esse si arricchiscono e quindi da quell'occasione di eh, lucro che può aver trovato eh, lo stesso eh, comune eh, di un paesino sperduto a eh, lasciare che eh, un'agenzia eh, turistica possa utilizzare eh, l'immagine di quel borgo che nessuno conosce per fare pubblicità e eh, in qualche modo accaparrare nuova. Eh, nuove visite, nuovo turismo, possa essere in qualche modo escludente la possibilità del comune stesso di avvantaggiarsene o comunque di riutilizzarlo, perché come lo può utilizzare l'agenzia lo può utilizzare il comune e ci potrebbe essere anzi una, una, una fonte di nuovo eh, income. Come se parte. il comune fosse un'azienda... Un in in concorrenza col, che, che non ha molto Comunque, senso. Vabbè. Dovrebbe essere Comunque. in concorrenza, dovessi, ah, e soprattutto nella situazione attuale in cui ormai ci troviamo da oltre un anno, ah, beh, dove certo. abbiamo visto che è necessario anche per gli istituti di tutela dei beni culturali avere un approccio digitale, un, appro un approccio aperto al web per poter usufruire di tutte le eh, opportunità che il web può in qualche modo eh, riservare riservare loro, però devo dire che a livello territoriale ho trovato anche per la mia lunga diciamo, eh, collaborazione con Wikimedia su questi, su questi aspetti eh, del, del concorso Wikilos Monument, eh, dove effettivamente c'è una maggiore sensibilità, una maggiore apertura di vedute rispetto che al eh, diciamo, eh, Fulcro centrale della, della, della, del burocrate, perché forse chi sta più a contatto con il territorio, riesce maggiormente ad avere un'apertura e capire le esigenze pratiche. Questo te lo, che... te lo confermo, è vero. Però ecco, la tua, la, tornando quindi poi al nostro tema centrale. Cioè, ehm, Sono passate ormai quasi due settimane dal lancio del, no, dell'appello. Cioè, feedback hai avuto? Cioè, secondo te mh, sarà l'ennesima eh, come dire, eh, bella intenzione che rimane sulla carta o qualcuno ha recepito e ha detto caspita forse è davvero il momento di prendere in mano la questione allora è un pochino presto per poterlo dire, eh, considera che l'appello eh, ha avuto eh, più di un anno eh, di gestazione yeah. nella redazione e condivisione del testo con tutti coloro che l'hanno sottoscritto. Dopo la pubblicazione stiamo continuando a ricevere richieste di sottoscrizione anche postuma da parte sia di singoli individui che possono essere professori universitari o anche eh, direttori di vari eh, istituti culturali e, ma anche da parte di stesse organizzazioni, associazioni, librerie, biblioteche riusciamo veramente gallerie, musei abbiamo una continua richiesta quindi la, la, diciamo, la notizia sta continuando a girare e ad avere i suoi effetti quello che succederà a livello diciamo, dei governi ancora non lo abbiamo potuto riscontrare perché pur monitorando eh, lo stato di avanzamento della ricezione della direttiva nei vari stati europei nessuno eh, tra gli Stati che hanno eh, in qualche modo eh, un processo un po' più avanzato rispetto al nostro e quindi hanno cominciato a pubblicare anche del, dei, dei recepimenti eh, diciamo, eh, spacchettati della direttiva, quindi di singoli articoli, ancora non abbiamo nessuna menzione di come sarà eh, adottato l'articolo 14. Ecco Esatto, quindi invece no. per quanto riguarda il caso italiano… Noi in Italia eh, abbiamo seguito tutto quanto il procedimento di eh, formazione della legge di delegazione europea che è la 1721 del 2019, l'articolo 9 prevede il recepimento della direttiva in commento, la 790 del 2019 che contiene appunto questo articolo 14, che tutela il pubblico dominio. Per la prima volta in Europa si parla esplicitamente di pubblico dominio, un istituto che non è stato definito da nessuna delle leggi sul diritto d'autore, ma che in qualche modo si percepiva a, a contrario, cioè ciò che non è più protetto è il pubblico dominio. Ora cominciamo a dare maggiore diciamo, attenzione a questa... Questa, a questa cosa affinacità. non l'avevo mai notata, effettivamente... Eh. Eh, ehm, in Italia quindi c'è stato un, durante lo scorso lockdown, il primo un'intensa attività di eh, concertazione e anche di presentazione di varie audizioni dinanzi al, al Senato eh, che avevano portato ad una eh, mole quasi di 40 emendamenti sulla DDL che però poi eh, sono stati non ammessi alcuni di essi sono stati convertiti in ordine del giorno e poi è passata all'approvazione della Camera, che come dicevi tu giustamente prima è eh, proprio recente, l'approvazione eh, definitiva è quella di ieri, che però eh, abbiamo potuto riscontrare che nell'ambito di un'altra normativa, sempre contenuta nella DDL, ma che non riguarda esattamente l'articolo 9, ma un altro articolo che prevede altre materie no di, di, di, di dovuta ricezione da parte dell'ordinamento giuridico italiano c'è stato un, un emendamento e quindi la, la legge passerà di nuovo all'approvazione della Camera quindi non sappiamo che termini ci sono ma eh, sappiamo comunque che il testo che bene o male era stato eh, proposto e che non includeva alcun riferimento e alcuna indicazione di sistema, di regola, cornice per l'implementazione dell'articolo 14 passerà così com'è. E e quindi eh, abbiamo il timore in qualche modo che venga preso un pochino sotto gamba sì, questo, sì. questo articolo, ma abbiamo dato anche molta attenzione a tutta una serie di articoli della, della, della direttiva che non sono mai stati eh, trattati o comunque oggetto di notizia da parte della stampa, anche se questa direttiva in effetti è stata quella che ha avuto più clamore dal punto di vista mediatico, ma soprattutto per ciò che riguarda il diritto connesso degli editori, delle testate diciamo, giornalistiche che, per l'utilizzo online delle stesse per i contenuti invece condivisi dai social. Invece la direttiva contiene tutta una serie questa volta di eccezioni obbligatorie a cui potranno uh, far uh, diciamo ricorso uh, gli istituti, le, sì, gli sì, istituti le biblioteche, i musei, sì ho visto, infatti quella è la, sì, parte, sì. È la parte che a me, è la parte a me intriga di più, effettivamente di più come perché dici perché gli eventi, allora giusto per dare un, un recap storico, cioè la direttiva risale al 2019, quindi è stata approvata nell'aprile del 2019 se ricordo bene, e come tutte le direttive eh, lascia poi tempo, circa un paio d'anni, agli stati membri per eh, il cosiddetto recepimento, cioè creare delle normative nazionali che in, diciamo, eh, importano nell'ordinamento locale i, i principi dati della direttiva. Noi italiani notoriamente siamo sempre quelli che arrivano al, al, al pelo dell'ultima dell scadenza, la scadenza è giugno, eh, se non è in siamo, ritardo saremo al, al, al, no esatto saremo, arriveremo giusto giusto al pelo oppure addirittura vai oltre il limite rischiando l'infrazione poi a volte ci, c, troppo ce, troppo ce troppo la lasciano periodo. passare a volte no però ecco questa direttiva era davvero una, una ottima occasione per eh, cominciare a trattare il diritto d'autore con eh, un approccio più aperto e non, eh, con un'ottica eh, con un certo occhio di riguardo anche verso gli utilizzatori e invece vabbè anche come hai detto tu eh, anche dal punto di vista proprio mediatico si è sempre dato più peso all'aspetto dei nuovi diritti creati no? Dele, delle nuove esclusive che possono andare a, a tutelare gli interessi di case editrici e, e, e, oppure la, la, quella lotta tra il eh, mondo delle, di, delle case editrici e i service provider per capire chi è il cattivo della situazione è responsabile eh, sì. quindi adesso non, non apriamo sai, tutti io, io come avvocato come giurista di di diritto d'autore e lavorando anche molto a contatto con il mondo musicale, l'articolo 17 eh sì, yeah. l'articolo 17 <ride> eh, al di là di alcune diciamo eh, annotazioni che magari potremmo ritornarci in un altro momento perché è un po' off topic, eh, sulla diciamo proprio eh, descrizione dell'articolo stesso o anche soltanto della traduzione fatta del testo originale in inglese nella lingua italiana, soprattutto per quello che riguarda quella locuzione di best effort sì, massimo che, sforzo sì, ecco, però io riconosco che effettivamente nel campo musicale ciò che è stato il, il, trasformato dal, dal, dal mondo dello streaming e da quello che era invece prima, diciamo il mondo di, di, di, di, di, di, della distribuzione di supporti o anche del semplice download ha uh, azzerato totalmente i compensi ricevuti dai eh, titolari dei diritti eh, quasi a, ad annientarli totalmente quindi un ribilanciamento dal punto di vista di Facebook Youtube eh, Soundcloud, Spotify che utilizzano in qualche modo le opere dell'ingegno yeah, senza avere necessario. una chiarezza sui criteri di ripartizione eh, perché io lavoro sui rendiconti so che cosa vuol dire fare un rendiconto per per un'opera dell'ingegno e invece eh, ricevendo una somma 0,0011 che forse adesso otterrà un, un aumento del 30-40% grazie alle negoziazioni che stanno avvenendo, mi, mi, mi sconcertava il fatto di non poter in qualche modo valutare il valore che veniva attribuito a quell'opera e alle utilizzazioni. Quindi io capisco eh, la necessità di un riadeguamento, capisco che le eccezioni rappresentano quella parte, anche se toccano diciamo, argomenti diversi, rappresentano quella parte di, eh, anche se nell'articolo 17 delle eccezioni sono comunque previste per critica, per, per eh, altre tipologie no? di, di, di, di, di, di, di, libera, di libera utilizzazione. Ehm, Parodia e quelle, quelle altre diciamo, nomenclature che sono lì indicate. Però è giusto anche, secondo me, dare un peso e un inquadramento eh, bilanciato a quelle che sono tutte le eccezioni per la conservazione, per le attività eh, didattiche online per eh, il text e, e data mining, e, per le opere fuori commercio, anche quella è tutta un'altra tematica che, che consentirà in qualche modo di rimettere no, in circolazione da parte degli istituti culturali opere che non avendo eh, la possibilità di eh, ottenere l'autorizzazione dai titolari dei diritti possono attraverso quel procedimento di, gestio, di gestione di licenza collettiva estesa o addirittura di eccezione caso di mancanza di un eh, organismo di gestione collettiva maggiormente rappresentativo di quei diritti eh, possano quindi essere rimessi in circolazione. Però mi è sembrato che tutta la parte delle eccezioni non avesse quella considerazione, quel dibattito a, al quale invece secondo me era giusto riservare. E quindi eh, tutta l'attività... Delle audizioni è stata in qualche modo volta a questo. Continueremo ovviamente il nostro percorso. Anche perché poi manca il pezzo. Cioè, nel senso, la legge delega poi porta a un. No, a, no, al, un decreto al decreto, perché poi uno step. Questa è la legge che dà al governo. Il, il potere di, di, di, di poi fare la norma vera e propria che è, che è quella che poi va a cambiare, sì. gli che va, andrà a cambiare davvero gli articoli della nostra legge sul diritto d'autore, che sarà un decreto legislativo, quello quindi arriverà ancora dopo. Sì. Mi temo che ti dovrò intervistare ancora sì, tra qualche mese. L'ultima cosa che volevo sì. dire, eh, ricollegandoci forse a una delle prime domande che mi hai fatto, è che la pubblicazione di questo appello che è avvenuta il 15 marzo, per noi rappresenta un inizio e non la fine del procedimento, nel senso che dall'appello stiamo continuando a lavorare su questo terreno perché sempre per rimanere nell'ambito dell'articolo 14 riteniamo a nostro avviso modestissimo che una trasposizione sì testo tradotto dell'articolo 14 nel nostro ordinamento giuridico non porti all'efficacia richiesta dalla, dalla norma mm. che, la, che la norma si propone perché se non viene specificato che vengono in qualche modo eliminati i diritti connessi sulle semplici fotografie andando a incidere sull'articolo 87 della nostra legge sul diritto d'autore e a maggior ragione non si vada in qualche modo a limitare anche eh, la norma del 108 che non prevede appunto la possibilità per fini eh, commerciali di riprodurre Fotografie semplici e quindi non creative di opere in pubblico dominio. L'articolo 14 rimarrà una lettera morta, come okay. è un po' l'articolo 71 bis. Non so se te lo ricordi. Non ricordo bene, 71 bis. Cioè, oddio, ne che abbiamo poi, parlato lettera tanto, morta. Altri, nel senso, 70,1 bis, cioè, 70, bis. È, è quelle, giusto per, per chiudere, è quelle quel comma che insomma, dà un po' di libertà di utilizzo delle, delle immagini se sono degradate o a bassa risoluzione e tutti all'epoca nel 2007 immagini un po musica, sì, fecero, sì. fecero immagini e musiche giusto immagini e musiche non eh, opere musicali quindi anche lì tutto un bel eh, e tutti si chiesero cosa, cosa caspita volesse dire degradate e eh, c'era anche proprio delle, delle, delle iniziative un po' ironiche e tutti dicevano: erano no, no eh, ma tranquilli ma uscirà, uscirà, cadante, un decreto, sì, uscirà un decreto perché la norma lo prevedeva un decreto che vi spiegherà meglio che cosa si intende e quali saranno i confini di questo utilizzo era il 2007, oggi marzo, fine marzo del 2021 il decreto non si è ancora visto però direi di non aprire questo, questo vaso no, di Pandora no, no. Siamo già, stiamo parlando già da più di 50 minuti eh, niente, sei stata bravissima <ride> scusami se, se hai qualcosa da, da aggiungere com, come ultimo saluto no, direi che abbiamo già detto tante cose eh, no, siamo no, comunque grazie. a disposizione ovviamente cioè queste, queste chiacchierate si fanno anche a scopo divulgativo ma anche per come dire, innescare riflessioni, magari ulteriori approfondimenti da parte dei media che magari finalmente dedicheranno un po' di, di attenzione, di, di, di, di, della dovuta attenzione e serietà a questi, questi temi. Eh, che possono essere percepiti come tecnici, ma oggi abbiamo cercato di renderli il più comprensibili possibile anche ad un pubblico eh, diciamo, più, più generalista e non di giuristi, spero che, che, che, che sia arrivato il messaggio. Eh, grazie Deborah, grazie a tutti voi che avete seguito e al prossimo approfondimento. Ciao a tutti. Grazie, grazie ciao a tutti.